Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per due settimane, ok? Quindi compresa il Ferragosto. Eh, e quindi partirà esattamente dall'8 eh, agosto al 22 agosto 2022. Suddivideremo la lettura in tre gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ora prima di iniziare faremo una preghiera di, pre, di protezione con l'arcangelo Michele eh, e durante questa preghiera vi chiedo di chiedere al vostro sacro cuore, ai vostri angeli e all'arcangelo Michele qual è il gruppo giusto per voi, potrebbe darsi che sia anche più di un gruppo, potrebbe essere gruppo A e gruppo C. Ok? In quanto le eh, letture sono interconnesse, però eh, chiedete col, con amore, con intenzione pura d'amore, qual è la lettura giusta per voi. Ok? Ora iniziamo con la preghiera di protezione invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente Padre e Madre i miei Angeli Custodi il mio Sé Superiore gli Angeli Custodi il Sé Superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono invoco Te Arcangelo Michele Maestro Gesù Maria Regina Celeste e tutti gli Angeli della Coscienza Micaelica e vi chiedo con amore di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni di elevare le nostre energie e vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato arcangelo michele vi chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio Deo onnipotente padre e madre chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, iniziamo con le carte degli angeli, vediamo cosa ci vogliono dire. Gruppo A, iniziamo dal gruppo A. Radica, la, radica te stesso è importante radicarsi alla terra in questo momento gruppo B cuore, chakra del cuore poi andiamo a vedere nello specifico che cosa ci vuole dire ascolta gruppo C rimani in ascolto vediamo le carte delle fatte ecco qua, stavano cadendo più carte manifestazione è importante radicare te stesso nella manifestazione Sì, assolutamente poi andiamo a vedere perché è tutto interconnesso veramente, sono uscite due carte trova l'equilibrio e eh, mh, mh, come dire spera in maniera saggia, va bene? cioè fai Fa che, sia, fa che le tue speranze siano sagge, allinea i tuoi pensieri, parole ed azioni alla saggezza, all'integrità e all'amore. Vediamo gruppo C. Gruppo C, l'energia della Luna. Ok, approfitta di queste energie che ci sono. Che ci stanno aiutando, molto interessante, allora, gruppo A, rinascita, benissimo, bene, una bella lettura per il gruppo A, bella positiva, gruppo B, cicli, interessante, gruppo B è più sulla guarigione, ecco qua, è magic, Magia, manifestazione, bellissimo, molto bello Allora, iniziamo Gruppo A Radica la tua energia fino al centro della madre terra. È molto importante per manifestare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi sul piano della materia, essere radicati. Ricordiamoci che noi manifestiamo quando il nostro uh, chakra l'ultimo uh, chakra, cioè il chakra della, il primo chakra, scusate chakra della base, è radicato fino al centro della madre terra. È importante che i nostri sogni, uh, sul piano, che sono sul piano, sui piani uh, dell'invisibile, per potersi manifestare poi sul piano della materia la nostra energia deve essere radicata ok cosa vuol dire smettere di stare troppo nei pensieri smettere di stare troppo sulle nuvole azione concreta nella materia nella direzione dei tuoi sogni dei tuoi obiettivi e fai la meditazione di purificazione dei chakra io l'ho messa a disposizione gratuita eh, è molto potente per radicare la tua energia fino al centro della madre terra assolutamente ehm, hai le energie giuste ci sono le, le energie molto potenti in questo momento sulla terra eh, molto potenti per la tua manifestazione per la manifestazione concreta dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi se tu fare questo se tu ascolterai eh, i consigli dell'arcangelo michele assolutamente c'è una bella rinascita per te una rinascita nelle opportunità una rinascita nell'amore una rinascita amicizie in tutti gli aspetti della tua vita stai creando una nuova realtà abbi fiducia in te stessa che questo sta arrivando ci vuole anche fiducia nell'universo nell'amore divino tutto sta arrivando in maniera sincronica e perfetta però eh, radica te stesso va bene molto importante allora per quanto riguarda il gruppo b eh, si parla di, del chakra del cuore, va bene? Eh, il tuo cuore è il centro dove, eh, dove praticamente risiede l'amore, risiede la grandezza dell'anima. È molto importante guarire il tuo cuore cuore dalle ferite del passato, guarire il tuo bambino interiore col processo del perdono. La tua chiarosenzienza, la tua empatia eh, è proprio eh, avviene nel centro, cioè il centro che attiva la e l'empatia e il cuore, eh, in quanto la compassione, il perdono, la, mh, il sentire le emozioni degli altri, il capire, il mettersi nei panni degli altri, il sentire esattamente quello che gli altri eh, sentono. E provano, è proprio eh, grazie al, al dono eh, che risiede nel cuore. Va bene? Quindi il perdono, la guarigione del cuore ti aiuterà ad avere una, un sentire più profondo, più chiaro, più preciso, più allineato, cioè quelli che sono gli obiettivi della tua anima, da quelli che sono invece ego, eh, quindi fare questo discernimento per poter fare chiarezza dentro di te, è importante guarire il cuore, è veramente importante, gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno invitando a lasciare andare le ferite del passato, non ti servono, devi riallinearti alla tua anima e andare eh, dritto nella direzione dei tuoi obiettivi, Se, diciamo che eh, devi trovare equilibrio, equilibrio attraverso la meditazione, il perdono, la preghiera, uscire nella natura lasciare andare le ferite del passato e inizia anche a creare la nuova una nuova realtà attraverso dei pensieri puri eh, pensieri puri d'amore intenzioni pure di amore in allineamento all'anima cerca di creare attraverso l'amore non l'ego trascendi l'ego questo è assolutamente eh, un percorso da fare se vuoi allinearti alla tua anima se vuoi essere felice in questa vita è importante creare attraverso l'anima va bene eh, diciamo che ci sono dei cicli nella tua vita nei cicli nel tuo corpo cerca di accettare la, il tuo presente perché diciamo che adesso il passato lo devi lasciare andare attraverso i pensieri e le tue creazioni presenti tu creerai il tuo futuro quindi accetta che il tempo è ciclico accetta che questi questi cambiamenti avverranno se le tempistiche divine ci vuole del tempo ci vuole pazienza ci vuole serenità e tutto arriverà nel momento giusto bene passiamo ora alla lettura del gruppo C. Eh, assolutamente la tua anima ti sta invitando al silenzio alla meditazione alla preghiera all'ascolto, ascoltare l'anima, la, la voce dell'anima è molto sottile, molto leggera, è molto delicata ma anche molto forte, eh, ma per, poterla, eh, per poterci connettere eh, con l'anima, con, eh, con gli angeli, con l'arcangelo Michele è importante fare silenzio, uscire dal caos della mente, dal caos del giudizio, dal caos dell'ego, va bene? Ci sono delle energie molto forti in questo momento, Connettiti con le energie della, della luna per la tua manifestazione è molto importante. Eh, che ehm, magari ehm, puoi anche fare delle meditazioni a cielo aperto e connetterti con le frequenze della, della luna, perché assolutamente per la manifestazione sono molto potenti. Quindi, cercare, cercare anche di seguire quello che è il ciclo lunare. Va bene? Quindi, durante la luna piena si è invitato a fare le tue preghiere di manifestazione questo eh, in antichità queste erano delle usanze eh, molto praticate erano mh, per l'essere umano era normale seguire eh, l'influenza lunare l'influenza degli astri va bene l'invito è quello di connetterti con le frequenze della luna c'è un motivo superiore assolutamente sei troppo confuso e quindi per poter calmare le tue emozioni per poter manifestare chiaramente quello che desideri e fare chiarezza su quello che vuoi veramente medita all'aperto magari di notte adesso grazie a Dio siamo d'estate eh, si può fare una meditazione la sera anche alle 10 alle 11 di sera mettersi sul terrazzo o sul giardino o andare con un amico o un'amica al mare, in montagna e fare una bella meditazione in pieno silenzio in ritiro spirituale va bene? Se invitata al silenzio la preghiera, la meditazione e all'ascolto cose meravigliose stanno arrivando nella tua vita Magic, credi nella magia nella magia della manifestazione nella magia dei miracoli miracoli infiniti stanno arrivando nella tua vita sei in una luna positiva va bene stanno arrivando cose positive nella tua bellissima vita bene io sono felice di aver concluso questa meravigliosa lettura volevo augurarvi un, un ferragosto di gioia di allegria di spensieratezza di creatività con voi con i vostri cari con le persone a cui tenete di più eh, per voi che possiate andare in vacanza e se no comunque ritagliatevi delle, del, del tempo per fare delle passeggiate nella natura per ascoltarvi per andare in meditazione per eh, prendervi cura della vostra anima meravigliosa un invito anche quello eh, di pregare per l'umanità per la madre terra eh, per, mh, per far sì che eh, veramente eh, la pace possa regnare su questo Uh, pianeta, va bene io uh, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare eh, le, delle sessioni di letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'arcangelo Michele, mi occupo anche di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce e di ehm, assolutamente facilito anche il logo stealing, sono delle sessioni di eh, coaching che aiutano a eliminare i blocchi, eliminare i sistemi di credenze limitanti, sabotanti, traumi del passato, le paure, il dolore, la sofferenza un lavoro molto molto potente per aiutarvi a ritrovare equilibrio e armonia nella vostra vita eh, volevo ricordarvi che il percorso di coaching di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà il 31 di agosto quindi se siete interessati a fare questo percorso di nuove settimane con me è un percorso meraviglioso un percorso stupendo e straordinario eh, contattatemi e vi manderò il video training informativo e poi deciderete se questo percorso fa per voi, per chi invece ha voglia di vivere l'esperienza dal vivo, immergersi nelle nuove frequenze di luce due giorni o quattro giorni, ho creato un seminario dal vivo che si terrà il, a partire dal 29, eh, 29 30 ottobre 2022, se volete fare due giorni e imparare tutto sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, eh, oppure quattro giorni se volete anche imparare a facilitare la conoscenza, al sé superiore non esitate a contattarmi presto un video training eh, dove spiegherò tutto dalla a alla z un salutone a presto buon agosto, e ci sentiamo il 22 ciao ragazzi ciao ragazze